oh cazzo vedo spider ci planano addosso no, no e eh, guarda quanti medicotti abbiamo guarda quanto rotta arriva sto arrivando adesso. con frutta e medicotti io eh, devi, devi, correre, devi. fare no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no Urlano quando mio ci mio entri, mio. ma non in tempesta, immagino. No, vabbè, Ale, non ci serve. Merda. Dov'è che posso le cose? Eh, un box di mattone loro. Oh cazzo, vedo spider. Ciplano planano addosso! Non ci credo, dai. È nel box di mattone! Eh, eh, ho. Non ho armi! Io ho un po'. bombone viola, me li gioco, me li gioco io. 150? Eh. Batto uno no! Ma non mi hold i muri! Pensa a sparare! Ok! Ma ce l'hanno portato le cure extra, Sti deficienti? Eh, no, cazzo, ne so! Ma ci hanno portato le mure o no? No, ehi, guarda quanti che abbiamo! Guarda quanta roba! Culo brutto stronzo! Ho fatto 30.5 livelli, se non vuoi dare roba sta voi roba! Grande! La pizza mi ha portato! <ride> Io farmo legno, farmo legno, Altre 700 esatto di... minchia, ci hanno portato anche il legno! Ci hanno portato 3000 di legno, ci hanno portato! <ride> <ride> Siete grandi! Oh, do... Minchia, quanto non abbiamo! Farmate legno, farmate legno! Ho delle padre, sì, raga! Se volete posso andare a farmare lontano, ditemi un posto in cui posso trovare qualcosa! No, no, legno, legno, ora legno, ora legno qua no, qua, qua, ragazzi, devo far del legno Come No, ma, c'è è... Quindi no, dobbiamo c'è no, no, no, Tutto no fai la di rebuti, deve... ma Sì, ma per ora rimaniamo fuori zona, andiamo lì in zona con il rito, legno rito. e poi torniamo fuori zona capisola? Tanto abbiamo cinque pad, raga, quindi ah, tranquilli Ti tranniamo, ci tranniamo Andiamo andiamo in, andiamo, andiamo, andiamo andiamo in zona Ah, andiamo Possiamo andare anche lontano, tanto c'ho le pad, raga, eh No, no, no, non lontano, qua mi ce ne fanno il legno, Vabbè, per dire nel senso oh, che possiamo andare sì, sì. anche nella prossima safe sì. e poi tornare qua Voglio ah, dire Ok, però dobbiamo ritornare a portare il legno prima di morire E poi noi muoviamo, quando togli 5, Io non ho più cura eh sì. quindi Ma, oh, è appena eh, parte la safe, eh, eh, dobbiamo tornare eh. dentro E fare tutti i resti Bravo, appena ci tocca la zona Io ho 20 di vita, però E eh, allora che sarà il percorso, se ne quando toglie 5 basta andiamo tutti facciamo tutto quello che abbiamo Chi è che fa la sfida? No, Miki? No, ma, ah, io mossa, mossa, mossa, mossa. Okay. ma ci sono bits in palio qualcosa in palio? Okay. Ma che c'è? <ride> ho trovato meno di nebbia! Full Nice Vado? Dare le che servono, le clombache servono? Ah no, ho io faccio dei dei, dei cosi. Le clombacche servono ragazzi. Minchia serve, certo, certo. Sto provando a trovare delle cure, ragazzi Ma io vado un attimo un po' distante con le pad pesci Per vedere se trovo altro Fesci, ne abbiamo di pesci? Altre splash, oh, fanno Zeo, Zeo, please sì, Ah no, forse me. no, no dei pesci non le, so Se ne so, no. pesci qualcosa Ah, regà, io ho trovato in di più Medit uh, di... Ah, quando toglie 5 Fatti a tutti i medikit Sì, devo prima potenziare il palo E poi darmi i medit Ok, torniamo dentro Io arrivo subito, eh Eh Inizio a venire, io devo andare in. Io, vorrei, io vorrei. ragazzi, dovete venire uno. Deve venire adesso perché io muoio lì dentro. Vai, <ride> No, io trovo solo un chieto, trovo. Io Sono morto, sono morto dentro dove c'è il Ho Trovo della frutta inizia. Saluto, inizia. Saluto a te. E, poi voglio, poi voglio. e inizio a dividere tutto. Comincia a si, sì, dividi il legno, dalle cure. Okay. Togliete spi cazzo di pani vi prendi. Le splash non bisogna fare se le ovviamente. Vicino al posto. Ah ragazzi, appena toglie. No no, troppate la fillegna, sta lontano. Appena Allo... togli 5. sono, le... sono ragazzi! Da... Sono sono Arrivo, sto arrivando con dai, frutta dai. e medica, tio! Eh, devi, devi correre, devi correre. Ci sono, corre. ci sono Allora, appena togli i 5 ragazzi, io rimango da solo, secondo te la ragazza? Ma c'è del loot fuori la nostra capanna? Sì, sì, ovvio, ovvio. Muoio, muoio, mooio. Muoio pure io, mi vorrei fare il farò. No, no, no, ah, no, no ragazzi, ragazzi, Adesso mi mi resta. Io pure muoio, ragazzi. No, no, no. Ah, non è un problema se muoiamo, ragazzi. Tanto, a tutte non le cure no. qua. One, non so, abbiamo fatto. E okay. Lasciatele le qui fuori voi. Cioè, le vostre army, le vostre armi Lasciatele fuori. Ok, ora oh, no, scatto io, raga. No, muoio, a... eh muoio. No, no, raga, basta, basta, basta. Metti le più full, metti le più full. Fatti me. Noni, mi medici. mi medichi. Ti medichi, medichi. Crepo io, crepo io, crepo io. Tipo... A te, a te, a dovete restare subito appena fare, qualcuno mi cade mi a terra mi, Me lo devi fare, me lo devi fare, me lo devi fare, questo Ok, okay vai, giocatela, giocatela Vai, oh, oh, vai, no, oh, no, no, no, no. Silenzio. vai, giocatela, giocatela Mi sposto fuori Prima eh? tu ti falò, devi partire col medikit quando hai più di... 50, ok? Qui lì c'hai tutto, c'hai tutto, tipo 1000 di legna No, sì, che 5.000 di legna e 6.000 Scusa, c'è un fott di roba silenzio, zero pressure, devo giocare. Le splash fatele tutte quando hai finito proprio tutto lento, mm -hmm. ok? Tutte le altre cure Senti, sì, io però uno stack sì, di splash sì, me lo tengo nel in caso prendo. magari si si assolutamente. Ascoltami un attimo. Ehm. Adesso finché toglie 5 fatti. Quanti medici mm -hmm. dai Che puoi anche un po' over usare li che. 5 nell'inventare, 5 nell'inventario Usali gli già, usali no, già. No. I medici okay, okay, sare, sare, senza senza salvare. Mm, Attende che però non so se vai partito giusto eh togli 5 eh si sì, ce la faccio ce la faccio Ma do so il pelo Parti a quando... quando arrivi a parte 70 è a 70 parti <ride> Vai 70 party. Ah, anche a 60 Ah il sì, fanno non lo usi? No no senza falò no. senza falò senza E la parte a 60 ha... ha un bot di merito No ma è un devitare di scattarci o l'ago. Avevo, avevo, avevo 25 di scarto, avevo di secondi. Eh, a 60, 60, 60 per... Allora, chiusa questa, quanto toglie? 7 o 8? Non lo so. Ciao, salve, oh, benvenuto. 8 oh, di fila, subito. Appena finisce uno, salti subito un altro. E ce la fai a tenerla. Eh, a voglia. Io io voglio. il voglia. palo acceso, però tieni il acceso però. Ok, ok. E' un botto sì, di medilebbia comunque, eh. Un botto. Collatemi i secondi della zona, capito? Okay. <ride> oltre uno Spider man che non ti serve eh prendi questo salto vedi tipo dei flopper subito. dei flopper che ti salvano inizialmente i pepe in le pannocchie e fallo subito voglio prendere gli anni eh, Sì, si sì, togli i medici no, tra 30 no, no, secondi no, toglie 8 togli, togli eh ah tieniti uno slot di flopper nell'inventario che ti salvano all'ultimo hai un botte di legna laggiù eh carne, mele, tutto dai ok l'ultimo medic ti poi togli 8 sei... Inizia, inizia, inizia inizia, inizia, inizia, inizia. Eh, no, no, no, no, Devo per forza fare così. Sì. Vai, vai, vai. No, no, io non Ora, ora, ora la tuga con la tua con Tarallucci. Falò, il... Farallucci. Fallo, e poi fallo, fallo, fallo, fallo, sì L'ultimo team <ride> <ride> <ride> Per ora non sospettano neanche che sei... fallo, <ride> fallo, <che ride> <che ride> <che ride> Oddio, ce Oggi c'è del legno che non ce l'hai, eh, legno eh? Sì, ce la faccio, ce la faccio, ce ce la faccio, ce eh forse era meglio avvicinarlo un po' di più, eh? C'è Occhio non bruciarti, eh? Ce lo fai? Eh mm. sì, solo Fortnite fa... e no. horror Frank Vacchio, sei, sei, sei Ah, ti prego, se se ne andiamo a non rischiamo, no, non c'è ce ce la faccio, ce la faccio, ce la ce ce la faccio, tra poco si chiude, eh, tra 30 secondi. Mm. Ma quanto toglie? 10 tra poco. Sì. Vabbè ma ce la fa con le falocce e so farsi anche i kit poi. Sì. Eh ma è, è due raga, è tos. finito il kit, okay, eh, no, Ti è finito il kit. Cioè, oh no. Anche Ne serve uno. subito un altro. Ma mm. uno adesso e poi riesci a fare l'ultimo, mi sa. Sì, sì. Mm. poco che parto? Con le bende? No, con le splash, che belle band no, ormai no. Usa Meldi nebbia, mi di Le Ma sono anche i cavoli, le sono va bene. E cure, pizza, usa tutto. Ma pizza lanciala per terra! Sì sì, accendi il falò e butta già le pizza a terra. Ah, accendi il falò. E mangia, inizia a mangiare la pizza. E le splash in mano, eh, non ti hai. Occhio. Da un botto la pizza, ciao, astro, Attiva il falò, attiva il falò Tra poco si chiude tutto Resistimi due minuti Fatti, fatti i fustini Legno, legno, legno Pizza, pizza appena puoi Anche una benda se la puoi buttare Se ti il falò Che è una benda Dice tre pezzi di pizza sì, per terra Ti giuro che ce la fai <ride> <ride> Non devi trollare se non trolli ce la fai per forza Lei splash usano le e... usa i fand i fallo Usa qua il fan Basta bende Non ce la fai non ce la fai non ce la fai Guarda. Ce la fai ce la faccio ce la fai mi Rimettiti in sesto con i pesci, eh? Basta sta poi, eh? Uh -huh. Toglie dall'inventario. Totto. Okay. Ma quando è che finisce? Eh. pesci, preso queste. Le splash le fai alla fine, suppongo, no? Finisci finisce a venire con 30, finisce con 30. ok. dai ce la fai oh ma che sta che manca usalo usalo usalo la usalo usalo usalo usalo usalo usalo usalo usalo usalo flopper ok usalo proprio sicuri usalo no. okay, switch adesso giusto, è l'ultimo immagino no? no no no usalo usalo usalo usalo usalo usalo usalo usalo usalo usalo Cos'hai qua dietro? C'è qualcosa? Devo prendere meglio di tu. Uso sempre i flopper per sicurezza, eh. Dai, dai, dai. Sì, sì, fatto sicuro proprio. Quasi, quasi chiuso. Ultimo sei fra 7 secondi, eh. Nice. Sì. Awesome. Ah, dai, dai. Mm -hmm. 2014 mm -hmm. devi resistere. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Sì, latine, latine, eh non so se Sì, la tieni, la tieni, la tieni. Anche senza polo lo tieni, Dolento. Non fa, è che fa, adesso fai... devi spegnere il spegniare e farsi le splash. Eh vabbè, no, lo fai. quando. quando manca 20 secondi prendi poi ti si sia partito splash. Fai flopper. Poi puoi metterti poi dal box a farsi gli splash. Dietro cos'hai? Non hai nulla dietro? No, no. C'ho un paio di mele e Hai Flash, flash, splash. Fai sul splash Full splash E full splash Full splash, full splash E alla fine poi riaccende il faloppo e non finisce tutto 30 secondi Axi, ce la fai Sì, dai, dai, dai, quante sono bel Merda Un'industria di Red Bull 18 secondi 15 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 chiuso, chiuso, chiuso tutto, chiuso tutto, chiuso tutto. Che cazzo di cure hanno? Che cazzo hanno? LET'S GOOOOO LET'S GOOOOO go! MERDA eh, Minchia ma tu guarda che avevi ancora il off per, per altri 2-3 minuti per altre 3 zone MERDA